Bene Comune. Quest'oggi vi proponiamo importanti riflessioni del comunicato del professor Libero Tassella. Vi invitiamo all'ascolto. Per il PD la scuola è uno dei cantieri strategici secondo il partito guidato da Zingaretti. Bisogna portare gli investimenti per l'istruzione e ricerca nella media Ocse del 5% del PIL. Noi ci auguriamo che in questo progetto ci sia anche un riallineamento delle retribuzioni dei docenti italiani a quelli dei nostri colleghi europei, che si può ottenere solo se si esce dalla logica degli aumenti contrattuali del pubblico impiego, legati all'inflazione programmata e quindi con un contratto specifico che noi di Scuola Bene Comune nel settembre 2019 abbiamo chiamato di risarcimento. Noi di Scuola Bene Comune chiediamo che il 10% del Recovery Fund di 209 miliardi sia investito nella scuola pubblica statale e che la selezione degli insegnanti e la loro rimotivazione con stipendi europei faccia parte della riforma strutturale della scuola. Noi di Scuola Bene Comune crediamo che la scuola non sia una spesa cattiva ma un investimento e quindi entri in una spesa virtuosa. Come detto recentemente a Rimini dallo stesso Mario Draghi, noi vogliamo una riforma complessiva della scuola che abbandoni finalmente l'asse della riforma autonomia, dirigenza, tagli, accorpamenti 107 che l'hanno sconvolta negli ultimi vent'anni e che si sono dimostrate fallimentari proprio in questi lunghi mesi antecedenti alla ripresa della scuola in presenza. Scuola Bene Comune mette al centro l'insegnamento e l'insegnante, la sua funzione e finalità voluti dai padri costituenti, investimenti nell'innovazione, nella motivazione e rivalutazione economica del docente con un contratto di risarcimento con un piano di edilizia scolastica strutturale e con una nuova determinazione degli organici che deve essere un obiettivo da perseguire già a partire dalla prossima legge di bilancio idee cartesianamente chiare e distinte sono quelle che noi di Scuola Bene Comune proponiamo a tutta la politica in questa delicata fase la scuola non sia trascurata negli investimenti e si cambi linea. Oggi, una scuola con i poteri concentrati nelle mani dei dirigenti scolastici, con organici compressi, con una precarizzazione della funzione, con classi pollaio, con un'edilizia che è allo sfascio e così non sarà mai possibile. Avere una scuola degna di un paese come l'Italia, la terza potenza economico-industriale in Europa. Adesso passiamo ad un'altra tematica molto importante riguardante i rapporti relazionali all'interno del contesto scolastico. Bisogna mantenere una giusta distanza nella comunicazione con i dirigenti scolastici. Io escluderei i rapporti confidenziali. I rapporti confidenziali con loro non vanno affatto bene e non sono funzionali alle relazioni professionali nella scuola. La stessa cosa vale per i dirigenti scolastici nei rapporti con i docenti. Le leadership maternaliste o paternaliste che diventano al primo dissenso autoritarie, quelle to-court autoritarie e ancora quelle tiranniche, sono di impedimento al buon funzionamento della scuola italiana. Vi fidate dei dirigenti scolastici che vi danno del tu e poi, allora quando devono imporsi, passano immediatamente a lei quelli che alzano la voce fino a urlare e sbraitare. ora è pure pericoloso per il covid e quando vogliono qualcosa vi chiamano con il vostro nome ma quando vi devono imporre qualcosa vi chiamano con il vostro cognome o con il termine professore o professoressa avremo invece bisogno di una leadership democratica o diffusa capace di motivare e incentivare. Purtroppo bisogna rivedere la comunicazione tra docenti e dirigenti scolastici e tra dirigenti scolastici e docenti. In molte scuole questo è il vero problema un problema di comunicazione e di interpretazione dei ruoli. Del resto, la comunicazione è parte integrante del fare scuola. Questo è tutto, saluti dallo staff di Scuola Bene Comune e dal professor Libero Tassella. Arrivederci e alla prossima!